Uh, cofondato Digital Magix.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 Eh, all of a sudden, eh, dal terzo mondo a, al, al Green edge, eh, loro avevano anche i computer con Olivetti e in realtà l'abbiamo creata noi la Silicon Valley, gli no? italiani, i vecchi Olivetti e, e i quattro pionieri italiani che sono sbarcati là.